Ce l'ho, te lo dico io, te lo dico io, 32.50, quando gli esperti mi hanno detto guarda che i primi mi arriveranno almeno eh, dopo 40-45 minuti, te la sei mangiata questa decenzione. i complimenti in un'organizzazione impeccabile per cui durata nei vivi dettagli e sì, sono molto contento della gara è un testo dopo quasi due anni si sta il formato è stato un bel allenamento vorrei ricordare noi inoltre il 31 ottobre a palo del college saranno i campionati italiani master di corsa campestre se avete gli appuntamenti a breve, ditemeli che così vi sponsorizziamo volentieri, invece Francesco II, provieni dall'Atletica Academy Bari, tu sei di? No, esatto, quindi sottolineiamo questo aspetto importante e come è stato correre a casa, dai diciamolo e soprattutto anche come è stato il percorso, anche se sono quelli dove voi tutti alleni, è sempre bello correre per questa mia città eh, sono stato veramente molto felice non avevo mai provato a correre per il corso eh, e la gara è stata molto bella l'organizzazione era veramente impeccabile sono molto felice di questo secondo posto Benissimo, grazie l'altro Matteo invece che ci dice l'altro Matteo? insomma qualcuno aveva consigliato male 40-45 siete stati nei tempi assolutamente 32-33-34 grosso modo eh, in una giornata in una location davvero eccezionale. È un piacere sempre correre a Monpedonia, bellissima città, organizzazioni impeccabili, giornata stupenda, veramente una grande da gara, no? un'organizzazione compiuta.